Sì, credo che in realtà il consigliere Corsetti abbia commentato la prima parte dell'emendamento che abbiamo votato prima, insomma, perché oggi credo che in questo momento stiamo vedendo il 4 bis comma 4 bis, però nel merito, di, almeno da come l'ha enunciato lei Presidente, però ehm, ritornando allo al, scopo dell'articolo 4 bis comma 4, ripeto, non è che la mia intenzione è intervenire sul decentramento, anche perché... Eh, evidentemente qualcuno, come il consigliere Corsetti, ha frainteso il termine di decentramento amministrativo, visto che chiaramente eh, i piani di Massimo Copida oggi sono già suddivisi tra eh, Roma Capitale, che ha fatto quella di, dei salotti della città, e eh, i municipi, che non esiste solo il municipio primo, come crede qualche esponente del del Partito Democratico ma eh, riguardano tutta la città storica anche il decimo municipio ed altri municipi e, mh, che comunque meritano attenzione perché dico che meritano attenzione? Perché nello stesso enunciato nella dichiarazione generale del consigliere Corsetti lui stesso ha detto che sotto la sua guida al primo municipio sono stati deliberati molti piani di massimo coabilità purtroppo Bisogna vedere come sono stati deliberati questi piani di massorabilità, quindi se è stata applicata correttamente e interpretata correttamente quello che è l'equilibrio che ci deve essere tra attività produttive residenti e cittadini, e eh, invece inerzia, perché questa amministrazione attuale del primo municipio purtroppo ha peccato, magari anche per carenza di risorse, non lo sappiamo, di inerzia e questo lo evidenzia il, poco, il numero basso di piani di massicurabilità eh, fatti, ma eh, noi abbiamo l'obbligo di intervenire e di dare pronta attuazione. In merito allo spostamento, alla giunta capitolina, eh, che eh, così scherzosamente il corsetti eh, metteva pressione forse anche un po' paura l'assessore Cafarotti, che, come se dovesse andare in giro per la città a verificare di persona queste eh, occupabilità. In realtà. Eh, gli segnalo l'emendamento numero 31 che proprio per risolvere questa questione ehm, prevede di dare mandato alla giunta capitolina di eh, modificare l'ordinamento degli uffici e servizi di Roma Capitale per creare appunto un ufficio di supporto per questo lavoro, quindi per snellire le procedure e rendere molto più eque e veloci. Quindi per questo motivo noi stiamo portando questa innovazione che riteniamo sia interessante e utile. Grazie.